Questa solennità che ci accingiamo a vivere di tutti i santi ci fa pensare in modo particolare a quelli che chiamiamo eroi, quelle persone che si sono distinte per qualche particolare dote, perché magari hanno portato avanti dei progetti e da temerari sono riusciti fino in fondo e in genere per questi eroi si è disposti anche a ricordarli, a fare memoria, lo si fa in genere il giorno della nascita, il giorno della morte, si intitolano delle strade, delle piazze, gli eroi in qualche modo ecco, vengono indicati alla comunità come dei modelli e spesso sembrano irraggiungibili e sono molto noti alla comunità, alla collettività. Qui però ecco, non pensiamo tanto precisamente agli eroi, anche se ci rimanda a questo e per lungo tempo si è pensato ai Santi anche così, come fossero delle, delle eroine che irraggiungibili, delle persone dotate in modo particolare di un'intelligenza spiccata o di capacità eh, misteriose, in realtà abbiamo capito col tempo, lo stesso concilio Vaticano II, Papa Francesco ce l'ha fatto comprendere ancora meglio, che eh, i santi sono persone in fondo come noi, persone eh, con un vissuto anche difficile alle volte, persone capaci sinceramente di rialzarsi sempre, di riprovarci sempre, di ricominciare, anche nel fallimento, ma pensiamo anche a tutti quelli che sono i santi più classici, lo stesso San Paolo. San Pietro che sappiamo aver addirittura rinnegato Gesù, ecco, i santi allora non sono quelle eroine di cui dicevo ma persone come tante che si sono distinte nel quotidiano con la coerenza della vita e hanno testimoniato Cristo, il Vangelo di Cristo l'hanno fatto con grande efficacia. E dunque saremmo chiamati anche noi a vivere il Vangelo così, tutti infatti siamo chiamati alla santità, li ricordiamo però questi Santi tutti assieme, perché il riferimento alla comunità è importante, il riferimento proprio alla comunione no? che in un certo senso ecco, prepara, prepara quei fedeli che vogliono vivere in pienezza il Vangelo. Diceva bello a riguardo, diceva non dobbiamo collezionare i Santi, i Santi non sono da collezionare ma da vivere, ecco, vivere la santità. E tutti siamo chiamati a vivere con questo stile del rialzarsi e tentare di nuovo e soprattutto essere santi con quello che abbiamo, essere santi lì dove siamo, lì dove siamo stati chiamati, lì dove ci ritroviamo, con i mezzi che abbiamo, con quello che abbiamo, come quando si deve improvvisare, eh, si deve improvvisare qualche cosa per un ospite, Beh allora gli diciamo guarda ti faccio spazio qui, ecco, tiro giù la poltrona a letto così tu puoi essere accolto meglio, si improvvisa con quello che c'è, con quello che c'è. Con il lavoro che facciamo, con i mezzi che abbiamo, eh, ci sforziamo di vivere con la santità della porta accanto, come dire, dice Papa Francesco. Auguri a tutti di santità.